mai come in questo video ho bisogno di un vostro parere qui sotto nei commenti da quando ho acquistato questa Mini non, non l'ho mai guidata praticamente si è rotto prima un pezzo poi un altro adesso è tutto a posto e finalmente l'ho messa in moto e sono andato a farmi un giro bentornati ho portato la Mini R53 a bancare la sensazione che ho è che sto guidando una macchina che ha molti più cavalli di quelli che dice la rullata fondamentalmente mi dice 220 nm di coppia, 4000 giri e 163 cavalli, più o meno come la vettura stock quando esce da casa madre. Ho provato un'altra Cooper SR53, tutta originale, ma non va assolutamente come la mia. Quindi, dov'è il problema ragazzi? Ho bisogno dei vostri commenti, mai come in questo video, voglio che vi devastate la colonnina dei commenti, e mi fate sapere cosa ne pensate. C'è stato qualche problema durante la rullata, forse non sono stati disattivati i controlli di trazione, la macchina slittava, pattinava, forse non è stata tirata al limitatore, cioè pure che una m***a, la macchina di Torrisi eh, è... Guardate un attimo cosa succede nel video e fatemi sapere qui sotto nei commenti Ha sensazione, visto che il mio culo è molto più sensibile del banco a ruolo di dove l'hai portata Ti dico che una macchina che ha quella spinta, importanza, quella spinta in accelerazione anche di quarta Non può avere 163 cavalli 163 cavalli come originale Dai, ma fa Ah, non è possibile, non è possibile. Ah, non ha 170 cavalli. Il culo di Spadano dice che supera i 210 cavalli. Sono demoralizzato dopo aver speso migliaia di euro per restaurare la macchina e per fare modifiche. Scopro, dopo la rullata, che la Mini eroga esattamente gli stessi cavalli di quella originale e anche la coppia non è cambiata più di tanto perché ha solamente 10 kg in più a 4.000 giri. Va bancata la macchina su un altro banco e va cambiato pure quello che banca la macchina sul banco. E nonostante questa erogazione, se fosse così, se fossero veramente 163 cavalli, mamma mia come va, è velocissima. Guardate il video e fatemi sapere se vi è piaciuto mettendo like e commentando qui su. Su Foglio registra 6.800 giri, raggiunti al limite, ma se vede una curva mollata a 4.000 e qualcosa, poco sotto i 5.000 che non è che abbia molto senso non avendo raggiunto il l'imitatore, avendo lasciato il gas in piena coppia. Eh, ci vediamo domani mattina da carrozzeria Nuova Faul. Mi prendi a me e andiamo direttamente a bancare la macchina, ok? Pronti? Andiamo a bancare la Mini. Che ti devo dire? Mi mette l'allegria, sì, questa macchinina A cosa serve il volante scamosciato? Serve per le macchine che, quando le guidi, ti fanno sudare le mani Ah, il lago di Vigo, che meraviglia, la mattina è incantato L'erogazione che ha è fantastica, unica 1.600 ragazzi, questo è un 1.600 È SOLO UN 1.600 Vado piano ragazzi ne vogliate, arriverà il momento di scannare la mini in pista, ve l'ho promesso, lo farò, ma voglio montare delle gomme slink e essere sicuro e poi su strada bisogna stare attenti se vogliamo divertirci e correre con le macchine andiamo in pista, non per strada, questo è un messaggio che vorrei che sia chiaro per tutti. Sì, mi direte, ma prima l'hai scannata, hai dato full gas. Era un tratto dritto, senza nessuna via che incrociava, non c'era neanche una macchina. E non si fa comunque. No, parliamo del cambio secondo me è quasi perfetto per una guida più pistaiola uno short shifter quindi un'escursione un della cambiata leggermente più corta sarebbe l'ideale si può fare questa modifica su questa macchina senz'altro e, e potrebbe essere uno step da abbinare a uno stage 2 motoristico ovviamente se modifichiamo del vano motore quindi aumentiamo la potenza del veicolo cerchiamo sempre di compensare con una buona frenata e con un buon assetto per non parlare di pneumatici nuovi slick con grande tenuta quindi sicurezza aumento di potenza aumento delle prestazioni della frenata dell'assetto eccetera eccetera le cose vanno di vari passo per quanto riguarda Volante mi sembra uno sterzo estremamente diretto, piacevolissimo, non, non cambierei nulla di questo senso, mi fa impazzire così. Dashboard della macchina, eh, senza dubbio uno dei più belli, quello dell'R53, più bello a mio parere di quello dell'R56 Questi di gusti, non me ne vogliate anche qui Meraviglioso il fatto che ci sia il contachilometri, qui nel 2000 hanno pensato a questa cosa e il contagini qui è veramente grande stile Io ho montato un pomello del cambio della BMW M Performance che mi piaceva molto, solo un fattore estetico. Poi, nella dinamicità di guida, cambia poco e niente, anzi, non cambia proprio nulla. Gli interni della Mini li ho fatti con una vernice nera goffrata, li ho fatti diventare tutti neri. Mi piaceva tanto così. Ho lasciato le cromature a livello estetico. Invece, per quanto riguarda i fari anteriori, non credo lascerò il ring cromato, lo farò o nero o in tinta con la carrozzeria. Invece, i sedili, questi sparco tubolari. L'unica pecca che hanno è che è un po' scomodo entrare e uscire dalla macchina è un sedile che costa poco, la coppia l'ho pagata a 400 euro da Autotecno ed è un sedile ottimo, contenitivo in questa vettura monta l'assetto originale Chi è entrato in macchina con me mi ha detto subito Matti, ma che assetto monta questa macchina? L'assetto bella rigida, inserisce molto rapidamente Nessun assetto, questa città è piena di buche, è veramente difficile guidare se avessi un assetto più rigido di questo. Ma vi dico che non ce n'è bisogno perché è rigido, inserisce meravigliosamente zero rollio ovvio che se vogliamo il massimo delle prestazioni e pensiamo a questa macchina per un uso esclusivo da pista e allora ragazzi, va bene, mettiamo un assetto nuovo a quel punto direi pure di avere anche quattro cerchi nuovi già con slick montate su facciamo cambio gomme, cambio assetto per entrare in pista e buonanotte! però vi assicuro che Tanto per capire il limite di questa auto ci vorrà del tempo io l'ho guidata veramente poco questa è la quarta volta che la guido da quando l'ho presa da più di un anno e mezzo adesso me la sto godendo in questi giorni è tutta una nuova emozione anche per me veramente bellissima e ti dico che prima vorrei capire qual è il limite di questa auto guidandola il più possibile dopodiché vado a eh, migliorare le cose che io rendo un po' deboli per un uso pistaiolo ecco la prima scelta per quanto riguarda la mia, il mio gusto è l'impianto frenante non so quale impianto frenante posso montare su quest'auto, consigliatemi voi qui sotto nei commenti secondo voi qual è il miglior impianto frenante per questa auto nel caso uno la pensasse, la studiasse, la preparasse per un uso solamente pistaiolo quando eh, guidavo M3 E46, cambio meccanico, bomba di macchina bellissima aveva l'impianto frenante originale che era un po' di burro una delle grandi pecche di quell'auto lì quindi pensai di metterlo su una P-Racing quello è un bel impianto frenante tocchi il pedale del freno e hai la sensazione che ti lanci fuori dal parabrezza la trazione anteriore ragazzi, non sono un esperto di trazione anteriore perché vengo da tutte posteriori e 4x4 è bellissima cioè su quest'auto non, non, non sento la necessità di avere una trazione posteriore Poi comunque questa è un'auto un con un passo fortissimo. Anteriore va bene, fantastica Telecomandino per accendere e spegnere lo stereo Totalmente inutile È un vecchissimo stereo di concezione touch Uno dei primi, quindi ovviamente solo per alzare il volume ci metti un quarto d'ora Allora t'hanno fatto il telecomandino per non farti nervosire Ma io non lo accendo lo stereo questa vettura qui perché basta che tiro giù i finestrini basta così 2002 anno di immatricolazione del minico per essere 53 ah quel buco lì non ci fare caso caro mio e ci vorrei fare un cassettino c'era l'airbag una volta l'ho comprata così se la regalo a mia moglie quest'auto ci faccio il montare del l'airbag quanto manca mi termo 4 km allora pena, benzina turbo? no, ma se è turbo Non turbo meccanico Tanto manuale, ok. Tiro a te. Tiro a te eh, 163 cavalli. Eh sì, sì, sì. A parte tanto dopo la scala se l'ha trovata ancora. E tanto per vedere lei sì. mentre fa la prova. No, e dica vedo. lei, io non, non lo so. Vabbè, ah, 130 sì, kg. Sì. 160, la grande. Vabbè, sono 160, così? Sì. Non Rullata fatta, la Mini eroga esattamente gli stessi cavalli della Mini originale 163 cavalli, quindi 120 kW. È normale secondo voi? No, No, non è normale, anche secondo me Secondo me c'è un prop Andrea ci spiega un attimo, secondo lui, quali sono i parametri base per rullare un'auto Che forse non sono stati rispettati Allora, la temperatura e pressione gomme incide tantissimo L'invecchiamento de delle gomme anche Quindi la rullata è da considerare valida in parte e Altro fattore fondamentale è il tiraggio dell'auto sui rulli in quanto a seconda di come viene tirata, la rullata può cambiare di alcuni kilowatt, quindi non è un risultato comunque sia certo e rimane molto approssimativo. La pressione pneumatici era troppo alta in quanto Abbiamo visto che la macchina ha superato i due bar e mezzo a gomma e sinceramente con le temperature di, di oggi è veramente troppo alto. Altro fattore fondamentale è questo, ossia la macchina non è stata provata nel suo range di, di giri massimo. Nella prima rullata è stata provata fino a 5.000 giri e poi c'è stato un disallineamento del banco tra i giri letti della macchina e i giri che il banco andava a leggere. E quindi è stata fatta una seconda rullata fino al limitatore e il massimo che è stato visto sono stati 120 kW appunto come potete vedere poi dalla, dalla rullata. Poche parole. Si 60 euro ce li potevamo andare a mangiare al ristorante? Sì, in pratica sì, sì, sì, sì, È un cazzo arrivato, arrabbiatissimo. Per me almeno 200 cavalli li deve fare con la macchina, sì. perché sennò devi pigarla e buttare la parte da ferrovia. Però fate. secondo me li fa. Chiediamo, ragazzi, consigliateci voi dove andare magari a fare un altro test su un altro banco, oppure, soprattutto, voi che ne pensate? 160 cavalli come l'originale, praticamente? Da che dipende? Cioè, voi dateci un consiglio anche voi, no? Giusto, interagiamo, interagiamo con pubblico interagiamo. Ciao. Possibile che questa Mini eroghi 160 cavalli? Oddio, mi sembra un davvero stock per come va. <ride> mi viene anche un altro dubbio, ragazzi. Probabilmente il tipo che ha rullato la Mini non ha disattivato il DSC, il controllo di trazione. Già queste gomme non hanno un filo d'aderenza Infatti sentivo durante la rullata che perdeva un po' di potenza e poi ritornava Probabilmente entrava il DSC Questo potrebbe essere un altro errore